E che non sia un'esperienza solo, di un, momento, e che non sia solo un di un momento. Ma che devi diventare uno stile di vita. Che cioè che deve diventare normale per noi scendere una volta alla settimana e parlare di Gesù alla gente. Tiene che para bajar una vez a la para o anche di più quando ci troviamo sul lavoro o nel bus o da altre parti, portare la parola di Dio agli altri. O quando siamo nel bus o in altri siti, la parola di Dio ai tutti. Il problema è che se noi parliamo con la maggior parte dei cristiani... Il problema è che se con la maggior parte dei cristiani... La maggior parte dei cristiani sa di avere una missione. La parte dei cristiani sa avere una missione però non ha una visione, però non tiene una visione. Perché molti non hanno compreso ancora la differenza che esiste fra missione e visione. Perché molti non la e oggi vogliamo parlare proprio di questo. Vamos a de eso. Della differenza tra missione e visione. Mission visione. Perché siamo agli ultimi tempi. Quanti di noi sanno che Gesù sta per tornare? Quanti sono anche <ride> che e quindi il giudizio di Dio si sta avvicinando e ogni giorno muoiono 150.000 persone senza conoscere Dio e non sono solo i vecchi muoiono i bambini muoiono delle persone con gli incidenti delle macchine ci sono persone negli ospedali che muoiono ogni giorno come si salveranno se non c'è chi predica? come si se non c'è chi predica? e quindi abbiamo bisogno di una missione Necessiamo una visione. Ma anche perché... di una visione. Però abbiamo una visione. mi, mi spiego meglio. Me leggiamo Esodo capitolo 25 verso 40. Va bene, leggiamo Esodo capitolo 25 versicolo 40. 40. Inciso 40. E mira, y hazlo conforme a suo modelo, che ti ha sido mostrato nel el monte. Quindi ovviamente sta parlando a Mosè per il tabernacolo. A chi io sta hablando a Mosè per il tabernacolo? Quando Mosè è stato chiamato da Dio? in realtà non fu quando avevo 80 anni la Bibbia dice che Mosè sapeva che Dio voleva liberare il popolo di Dio attraverso di lui la parola dice che Moisés sapeva che que que Dio liberare il popolo di Israele per mezzo di Era. Per questo quando aveva 40 anni uccise un egiziano. Per questo 40 anni ha un egiziano. Perché lui voleva liberare il popolo. Perché lui? Cioè lui sapeva di avere una missione da parte di Dio. Que de parte de Però quello che gli mancava era una visione. Però lo che le una visione. Cioè, in che modo doveva fare quella cosa? O sea, in che maniera fare eso? E come cristiani noi non soltanto dobbiamo capire che siamo chiamati a fare discepoli, e come que entender que a hacer ma dobbiamo anche capire come farle. Cioè, que Quindi il problema che abbiamo oggi è che tutti sanno di avere una missione, es que todos que una missione. però nessuno sa come farla, però nessuno sa come farla. È come quando si parlava prima di marketing, no? Ma e di eh, dico alla persona ah, devi salire sì. a vendere la bottiglia. E dice una persona devi salire a vendere la bottiglia. Però non gli do gli strumenti, non gli spiego come fare per vendere questa bottiglia. Però non gli spiego come vendere la bottiglia. E quindi quando noi ci siamo convertiti. Questo quando La gente ci ha detto che dobbiamo parlare agli altri di Gesù. La gente non dice che dobbiamo parlare ai nostri Gesù. Però non ci ha detto come fare. Però non ci Non ci ha fatto vedere come si fa. Non come si fa. E quindi ci hanno lasciato la missione o sea, la mission. ma senza darci una visione e oggi la Chiesa cerca di portare avanti una missione Yo, la una mission. senza avere una visione, una, visione. Quando, una cosa che mi ha colpito in questa settimana che mi semana, quando stavo leggendo, Noè, ma stavo leggendo Noè ho visto che Dio disse una cosa particolare a Noè Vi che particolare. dice Noè quando tu costruisci l'arca lei quando costruisci l'arca La devi coprire col bitume Sì. tienes well, que coprirla well. con Betum Betum Petrolio Petrolio Petrolio Betun seria Betun. in brasiliano no? Betun e io ho detto, perché doveva coprirlo con il bitume? E io ho pensato, perché doveva coprirlo con il bitume? E quindi ho fatto delle indagini, sono andato poco a studiare la cosa. Fui a a e ho visto che le barche in antichità avevano un problema. Io che i barchi avevano un problema. E in realtà anche oggi. Io vi anche. Che vicino alla, alla, alla parte di sotto della barca, Che Cerca della parte di sotto del barco. Si, si attaccano i molluschi, le cozze. Eh, grazie, perfetto. Bueno, moluscos, si vedono moluscos. Dei parassiti animali, animali che iniziano a fare il buco dentro la barca. Che hacen agujeros dentro il barco. Anche se oggi per esempio le barche sono di ferro. Hasta, ehm, hasta los son de comunque sono coperte con questa, una vernice particolare contro, gli, contro i parassiti. ti sta coperta con questa pittura particolare contro questi animali. Hai detto guarda un po'. E dico, Mira. Dio non ha detto solo a Noè di costruire una barca. Dio non detto a Noè di costruire un barco. Ma gli ha detto anche come doveva farla. lo dico come Immagina che Dio diceva a Noè solo di fare una barca. Immagina che Dio le dice a Noè di un barco A parte il problema dove vai a prendere due animali di ogni tipo A parte, dove a prendere due animali di ogni tipo? E quindi immagina Noè girare per il mondo <laughs> girafe, e cercare le giraffe o i rinoceronti Immagina Noè dando vueltas per il mondo buscando giraffas o rinoceronti Però alla fine li aveva messi tutti sulla barca final, li nel barco. e dopo 15 giorni e dopo de 15 giorni iniziava a entrare l'acqua da tutte le parti <laughs> a agua por todos lados. perché gli animali iniziavano a fare i buchi dentro l'arca <laughs> Porque los animales empezaban a hacer agujeros en el agua. No habría funcionado. Porque Dios no debe te da una misión. Porque solo una misión. Perché Dios también solo la misión. te da la, misión, que la si no, lo que harás, será un desastre, que es lo que la con Mosé la primera vez. la Che la prima volta fu un disastro. La seconda volta invece Dio gli vede il bastone, so alla barra. dice vai dal faraone, di faraone, digli questo e con questo bastone farai i miracoli. Con barra e fu una lotta, una però alla fine riuscì a liberare il popolo di Israele. Quando Dio disse a Gedeone di liberare i Madianiti, quando Dio se le disse a Gedeone di liberare i Madianiti, da Israele dai Madianiti, Israel de los Madian non è solo che lo mandò lì, vai, eh, distruggere i Madianiti. Non è solo che gli dice, vieni lì e dice, allora, devi prendere un esercito specifico. Dice, a ver, devi prendere un esercito specifico. E quindi lui fece una chiamata per tutti quelli che volevano partecipare. Un para todos los que e' un chiamato per tutti quelli che vogliono partecipare. E 32.000 persone sì. risposero y 32.000 personas contestaron. El ejército enemigo era de 135.000 soldados. El ejército enemigo era de 135.000 soldados. Con armas. Lui, Lui 32 hombres. Él tenía 32 uomini. y suyo. la mayor parte tenía paura. La tiene miedo. E ma l'apostolo, come lo sai che aveva paura? E se l'apostolo, come lo sai che aveva miedo? E perché lui disse che ha paura e trema, Dio ci ha detto che se ne può tornare a casa. Perché la parola dice che il Dio, che tenga miedo che se ne a casa. E 20.000 se ne andarono. E 20.000 se furono. <ride> e rimasero solo 12.000. E se cagarono 12.000. Già, già 32.000, quanto scelto 35.000? Era difficile già tenendo 32.000 contro 135.000 era molto difficile però adesso con 12.000 era proprio un disastro però ora con 12.000 era mm un -hmm. disastro però Dio dice no, ma no, sono troppi però Dio sai come? Sono troppi io mi immagino che li guarda come sono troppi io immagino che di oggi sono 2.000 e Quelli sono più di 10 volte a noi e che sono più di 10 volte a noi no, no, gli dice come deve scegliere le persone e bueno, a lui dice come la gente e alla fine sono 300 <risas> e si quedano 300 e qui dice Gedeone, dice, signore, 300 persone contro 135.000. E Gedeone dice 300 persone contro 135.000. E poi alla fine come vanno a combattere? E come pellevano? No, no, prendi una torcia, un vaso. Bueno, toma una torcia, una, ma una masetta, no, una vasija. Rompi il vaso. Rompi la vasija. Fai un po' di rumore. Hai un po' di ruido. Per Gedeone. Per Gedeone. E ma come si va a combattere una battaglia? Come vanno vale a prendere una battaglia? Però vinsero. Perché Gedeone non ricevette solo, missione, no solo la missione. Ma ricevette anche una visione. Sino che la visione. Non sapeva soltanto quello che doveva fare. No solo que tenía que hacer, ma anche se era da pazzi. Pero era, a pesar de que era de locos, sapeva anche come doveva fare. La stessa cosa passò con Giosuè e Gerico. Mura altissime. altissime. Difese esagerate. Con come possiamo abbattere queste mura? ¿Cómo podemos, uh, hacer que estos muros e Dio non solo gli disse vai e conquista le città. E solo le dijo, las io mi immagino a Geremia, là, e adesso come facciamo con queste mura? Io immagino a Geremia come facciamo con queste Ma ci buttiamo un poco di dinamite. Le Dinamita. Ah no, Geremia ancora non la, eh, Geremia, scusi, Giosuè, ancora non l'hanno inventata. La, no, la, non suè, che non l'hanno Ah, e allora facciamo un'altra cosa. Facciamo, facciamo una cosa. un cavallo di Troia. Facciamo un cavallo di Troia. Ma sapete la storia del cavallo di Troia? Ma la eh, però no, eh, non è più di moda il cavallo di Troia. No, no, no, come moda. Non funziona più. Non funziona. Già la sanno la storia. Non è che loro cercarono la loro maniera di entrare nelle mura. No di Dio gli disse anche come dovevano fare per abbattere quelle mura. E anche se sembrava da pazzo, de locos. girando intorno ai muri come i pazzi, Dando a los muros come locos. alla fine le mura crollarono. Non crollarono il primo giorno, no il día. non crollarono il secondo giorno, ci sono venuti sette giorni se días. e l'ultimo giorno hanno dovuto girare sette volte io vueltas, però gira gira però vueltas, alla fine muri cagano e al si cai non so se state comprendendo ciò che voglio dirvi questa mattina che no so que que molti hanno una missione che molti hanno una missione sanno che devono evangelizzare sanno che, evangelizzare. Sanno che devono fare discepoli sanno che, sanno che devono pregare per un malato sanno che devono che per un infermo però non sanno come si fa però non sanno come fare come si fa allora? Qual è la visione? Qual è il modello? E Quindi come si fa? Qual è la visione e il modello? Perché quando eh, noi siamo venuti qua Dio non ci ha dato solo una missione Perché quando venimo qui Dio non ci ha dato solo una missione Dio non ha detto solo andare a Valencia Non solo dice, beh, bueno, vanno a Valencia Ma Dio ci ha dato anche una visione Sino che anche una visione E sembrava pazza Parecía loca però, però sta funzionando Però sta funzionando okay. Sapete, quando Dio ci ha iniziato a dire no, dovete fare le riunioni senza musica. Quando Dio ci ha iniziato a dire no, tenete fare le riunioni senza musica. Quando io sono stato un adoratore. Quando io fui adoratore. Ho iniziato a servire il Signore nella musica. Quando io ho iniziato a servire a Dio nella musica. È stato forte. È molto forte, E poi Dio ci ha detto che dobbiamo fare i padroni della sanità. Dio ci ha detto che sono i padroni di sanità. Per poter aiutare le persone ad essere liberi. Per aiutare la gente. È l'ultima pazzia. La locura. No, no, devi dire alla gente che deve scendere per strada e evangelizzare. Spiegagli come si fa. E Hai ah, vediamo un pochettino. A ver come si vediamo un pochettino. A ver. Se le persone saranno così pazze. Se la gente loca. Da fare quello che dice la parola di, di Dio. Perché questo modello è quello della parola di Dio. Perché questo modello è la parola di Dio. Noi non possiamo fare discepoli se noi andiamo a evangelizzare per le Non possiamo fare discepoli se non vogliamo evangelizzare per la calle. Quando riceviamo, il dello Santo, Quando riceviamo il battesimo dello Spirito Santo, lo riceviamo per poter testimoniare con potenza. Lo riceviamo per testificare con potere. Quindi non è soltanto il pastore che deve testimoniare. Non solo il pastore che deve O l'evangelista che deve testimoniare. O l'evangelista che deve testimoniare. Ma ognuno di noi è chiamato a testimoniare di Gesù alle persone. è solo chiamato a testimoniare di Gesù a cada persona. E la testimonianza non è alla ah, bene la gente vede che mi comporto bene. E il testimone bueno, la gente vede che porto bene. E alla fine mi chiederà di Dio e verrà in chiesa. E al final mi va a perguntare di Dio se avviene in Iglesia o testimoniare gli altri, non è dire vicino alle persone perché non vieni nella mia chiesa? Dio ti ama! o oh, testimoniare ah. la gente non è dire alla gente oi, perché lo dice in mia chiesa Dio ti ama? Dio ti vuole dare tante belle cose, un piano meraviglioso per la tua vita Dio ti <ride> ha un piano meraviglioso per la tua vita vieni in chiesa, vieni in iglesia. no, non è questo. No, è questo, è il metodo biblico, il metodo biblico. andate, Ir. per tutto il mondo, per tutto il mondo predicate il Vangelo, predicando l'Evangelio chi, avrà creduto, sarà salvato. E chi non avrà creduto sarà salvato chi non ha creduto è già condannato, chi non avrà creduto è già condannato. guarite i malati risuscitate i morti los cacciate i demoni los quindi dobbiamo andare Así que tenemos que ir. e poi dobbiamo liberare y luego tenemos que però alla fine dobbiamo insegnare loro le cose che Dio ci ha insegnato Que a ellos lo que Dios nos Veniamo preparati per andare. Para ir. E una volta che andiamo, siamo preparati per poter insegnare. Affinché anche altri vadano. Para que hasta los demás vayan. Quindi la domanda che questa sera vogliamo farci tutti quanti. Así que la que esta todos. Abbiamo solo la missione. Tenemos solo la misión. O tenemos anche una visión. O tenemos una visión. O sappiamo soltanto que dobbiamo fare qualcosa. o sabemos que tenemos que hacer algo. E che cosa, y esperamos lo que sea o, per fare, que ci ha detto. o estamos trabajando para hacer lo que Dios nos dijo. Vedremos resultados soltanto se metteremo en práctica. Quello que es la visión di de Dios para este tiempo. Vedremos resultados solo si ponremos en práctica la visión de Dios para este tiempo il problema della chiesa oggi, dell oggi che ha una missione, che tiene una missione ma sta continuando a fare discepoli con la visione che qualcuno ha ricevuto 50 anni fa ancora oggi la chiesa sta facendo qualcosa che funzionava 50 anni oh. ma che oggi non funziona più però che oggi non funziona Qualcuno diceva prima. Decía antes, la gente ci vedeva come loro per strada. La gente veía como ellos por la calle. Perché eravamo vestiti come loro. Perché eravamo vestiti come ellos. Non ci vedevano delle cose strane. No veían cosas raras. Non ci vedevano religiosi. Non ci vedevano religiosi e quindi potevano ricevere la parola di Dio Así que la, de Dios. la chiesa oggi ha perso il contatto con il mondo reale, la el con el mundo reale. si è chiusa nelle quattro mura se en las e mm -hmm. ha messo il centro nel fare culti e riunioni e si nel culti e riunioni ah in questo periodo quanti concerti che sto vedendo que en este periodo? tutti fanno concerti todos tutti eh, fanno no? eventi todos tutti quanti. Eh, Tutti. Però quanti, quegli eventi stanno facendo discepoli. Però questi eventi stanno facendo discepoli. È una visione che viene da Dio. È una visione che viene da Dio. Oh, va bene, perché l'ha fatto quella Chiesa che funziona, allora lo faccio anche io. Oh, bueno, questa Chiesa lo hizo, funziona e io lo faccio anche. Il problema è che abbiamo bisogno di visioni che scendono dal cielo. Necesitiamo di visioni che vanno dal cielo. Per questo tempo. Per questo tempo. E quando riceviamo la visione come noi teniamo la visione. E quando riceviamo una visione, visione come la che teniamo noi. E allora è il momento di mettersi all'opera. È il momento di ponersi all'opera. Mi è piaciuto quello che diceva Angel. Io non lo volevo fare. non Però l'ho fatto per obbedienza. obbedienza. Ed è questa la chiave del cristianesimo. questa es la chiave del Non dire io lo faccio perché lo voglio. Non è lo, hago lo Io lo faccio perché. Sono Yo lo hago porque soy obediente. Y cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, ci conto de Dios nos daremos dar cuenta de que la palabra de Dios funciona. De cómo la, la, la gente recibe la palabra. De cómo la gente reciben la gente riceve la Di come la gente la liberación. Y, alla fine como le persone andranno y, y al final cómo las personas van y cambiarán el mundo. No sé so, no so si te das No sé si te das cuenta. Però non siete più gli stessi. Però non siete Guardatevi come eravate tre anni fa. Dice come eravate hace tre anni fa. Due anni fa? O hace due anni Qual era il centro del vostro pensiero? Cosa pensavate che era servire Dio? Qual era il centro del vostro pensiero? che era lo che pensavate che era servire a Dio? Cosa invece oggi è estendere il regno di Dio? Che il regno di Già l'intendimento spirituale è differente. La vita spirituale è diversa. La vita spirituale è e continuerà, Dio continuerà a cambiare la nostra mente. Dio nostra mente. Qui c'è il, il problema. Dio deve rompere Dio romper La nostra mente. Nostra mente e come diceva Anna, anche la nostra comodità e come dice Anna, la nostra comodità per portarci ad un livello differente per a, a un livello differente v ve lo dico lo non è per ora, no per ora ma ci aspettano avanti tempi difficili verranno tempi di persecuzione nella Chiesa persecuzione verranno nuovamente tempi in cui chiuderanno le chiese. La nuovamente la Chiesa deve prepararsi a muoversi in una maniera diversa, la prepararsi a, muoversi maniera a muoversi in mezzo alla gente, in gente, dove ci sono i problemi, dove, dove ci sono le difficoltà, dove difficoltà, ad essere la luce del mondo e il sale della terra. A non è più il tempo di salire su Sion e rimanere lì ad adorare Dio. Non è il tempo di salire in Sion e di sperarsi e adorare a Dio. È il tempo di scendere e di andare negli atti degli Apostoli. È tempo di uscire e andare negli atti degli Apostoli. Dove la chiesa cresceva, la parola era predicata. Quando era bello quando tu vedevi la gente che veniva e bruciava i libri di magia, io mi ho quando vedessi la gente che veniva e chiamava i libri di Ultevia. Perché si convertivano con i loro peccati. Perché si convertivano dei suoi peccati. Ah, noi gli predicavano vieni in chiesa perché Gesù ti farà felice. Noi gli predicavano vieni alla perché Gesù sarà felice. No, no, gli predicavano che c'era un giudizio che stava arrivando. predicavano che che stava arrivando. E che si dovevano pentire dei propri peccati. E avevano che arrivenirsi dei suoi peccati. E tu vedevi come Zaccheo restituiva tutti i soldi rubati indietro. Io come eh, Zaccheo rivolgeva tutto il dinero che aveva rubato. Quando sarebbe bello predicare così ai politici? Come sarebbe di predicare no. ai politici? Si risalerebbe tutta l'Argentina? Si tutta l'Argentina <ride> E l'Italia? E, <ride> e la Spagna? E Predicazione, Zaccheo. Predicazione Zaccheo Restituite quattro volte quello che avete rubato Devolver <ride> quattro volte quello che avete rubato Questa è la parola di Dio Questa la parola di Dio Non esiste un'altra forma di predicare la Bibbia Non c'è un'altra forma di predicare la Bibbia dobbiamo avere la missione la visione. però anche la visione, la visione también. e la visione che Dio ci ha dato funziona e la visione che Dio ci ha dato non si può vedere nelle vostre facce Se puede ver caras, che sono differenti son però dobbiamo mettere in pratica, no no no. In pratica. è una sfida es un lasciare la nostra, la nostra comodità per mettere in pratica la parola di Dio per mettere in pratica la parola di Dio Alzati prima per pregare. Levantarti prima per parlare. Ah, ma è più facile dormire. È più facile dormire. Però è la preghiera che muove la mano di Dio. Però è la orazione che muove la mano di Dio. Evangelizzare e parlare con gli altri. Evangelizzare e parlare con gli altri. Ah no, che male il pastore a fare questo. Io oggi il pastore a servizio. Io mi vergogno. Io tengo vergogno. È tempo di mettere mano alla È tempo di. Vale, poner, uh, All'opera, uh, all amen. amen Sappiamo quello che dobbiamo fare, que que sappiamo come lo dobbiamo fare, sappiamo come lo dobbiamo fare. A travagare okay, amen. Amen. Amen. Amen. amen Quindi, niente, salutiamo anche le persone che ci seguono in diretta. Dio vi benedica.